Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me ad una battuta di pesca tra autaria e mh, con l'occasione dell'attivazione di questo nuovo specchio d'acqua qui al lago Sistoriccio ad Alife, in provincia di Caserta, che eh, la gestione è dedicata all'attività ecco, della, della trota, pesca alla trota no kill, quindi con rilascio obbligatorio. In gergo viene definita questa tecnica trapparia e vi faccio vedere come si pesca. Speriamo di fare qualche bella cattura, di divertirci. Venite con me in questo video, vi farò conoscere un po' il posto e vi farò vedere anche l'attrezzatura che utilizzo. Dai! Questo Posto è utilizzato esclusivamente per, per le gare per le competizioni e per una pesca a vista. Infatti sia la qualità molto trasparente, e pulita delle acque che la bassa profondità rendono possibile una pesca a vista. Quindi è una, una pesca molto entusiasmante, molto ehm, ecco, interessante perché ci permette di eh, vedere anche tutte le fasi dell'eventuale dell cattura, dal, dall'inseguimento, ecco, dall'intercettazione della trota fino alla boccata, quindi rende eh, molto avvincente la, la pesca e sicuramente spettacolare dal punto di vista eh, emotivo. Ora preparo un po' di attrezzatura, vi eh, faccio vedere anche gli spoon, quindi le esche artificiali che utilizzerò nella prima fase, di, di questa sessione di pesca, le, le canne, i mulinelli. E ora basta chiacchiere, andiamo a pesca perché vedere le trote che pascolano così tranquillamente a qualsiasi pescatore viene voglia di lanciare. Dai! comunque caratterizzata dalle temperature molto alte e quindi di conseguenza di solito le temperature rendono poco attive le temperature alte rendono poco attive le trote A Guadino, questa è la prima della giornata, un po' piccoletta, però ci sta. Cerco di dare anche qualche indicazione sulla tecnica di pesca, sulla trautaria. È una tecnica di recente introduzione nel, nel nostro paese, sono 7-8 anni che è presente ed è in continua evoluzione ed espansione. Per quest'anno Ehm, nel, nel, nella nostra regione, quindi in Campania, sono presenti due strutture che eh, si occuperanno ecco, di portare avanti questa disciplina che proviene dal, dal Giappone, dall'Oriente, ed è ehm, indirizzata alla cattura delle, delle trote con esche ed attrezzature ultraleggere, ehm, dove c'è un grande rispetto verso la, la trota, in questo caso il pesce, il predatore che si cerca di insidiare. E, ehm, è previsto il rilascio obbligatorio, evitando di toccare la preda con le mani. Infatti, si utilizzano i eh, guadini con rete gommata oppure degli slamatori che, in gergo, vengono, utili, vengono chiamati releaser. E, mh, le ischie artificiali che vengono utilizzate sono, devono essere provviste di ami senza ardiglione. Questo per eh, facilitare l'azione la, di slamata della, della trota una volta catturata. Sure. Questa tecnica di pesca, la trottaria, può essere svolta in laghetti artificiali di piccole o medie dimensioni con relativamente bassa profondità, poco importa, l'importante è avere un buon riciclo di acqua e soprattutto la quantità di trote che ci permette di divertirci perché sappiamo bene che la trota una volta che è stata immessa appena immessa è molto facile da pescare poi nel momento in cui viene punta viene rimessa in acqua diventa sempre più difficile ed è qui che entra in gioco ecco, la bravura del pescatore nel riuscire a indovinare la giusta combinazione di carne, mulinello o filo con l'esca artificiale eh, in grado ecco, di simulare anche i pesci che eh, dopo essere stati catturati diventano molto sospettosi e eh, difficili da catturare Tuttavia per praticare questa tecnica di pesca non servono canne, mulinelli di altissimo, diciamo di prima fascia. ecco, Per divertirsi, per iniziare a divertirsi anche in libera, quindi una sorta di allenamento come sto facendo io oggi, eh, possiamo cominciare tranquillamente con una canna ultra leggera, un piccolo murinello e eh, del filo diciamo molto sottile, basta una mangiata di, di esche artificiali, di spoon che attualmente si trovano molto facilmente sia nei negozi di pesca che online e iniziamo ecco ad addentrarci in questo mondo poi ehm, partecipando eventualmente a quelle che sono competizioni, manifestazioni, gare a livello nazionale o internazionale avremo modo di misurarci e di crescere, approfondire la nostra tecnica di pesca e quindi salire man mano di livello anche con eh, l'attrezzatura che decideremo di utilizzare. In conclusione credo che strutture sportive come, quelle, come quella che vedete alle mie spalle, penso siano indispensabili. Eh, almeno in ogni regione per ecco, iniziare a far crescere anche il movimento così come sport di nuova introduzione come il padel si stanno ricavando alla loro fetta di mercato io credo che anche in questo settore, la pesca sportiva ehm, che comunque ha un grande seguito di utenza ehm, ecco, si potrebbe fare qualche investimento maggiore da parte delle regioni e anche delle, eh, degli enti preposti per sviluppare ehm, questa categoria mamma mia qui sotto proprio questo eh, mamma mia qui sotto proprio questo <ride> che spettacolo che spettacolo <ride> questa è veramente me la, me la so goduta eh. questa mi ha ripagato per, le tante, per i tanti inseguimenti a vuoto di oggi. Bellissimo. Questo bel cranchettino. Andiamo un po' se ti piace. Cuga. Cuga. Ringrazio tutti voi per la visione di questo filmato. E Non vi dimenticate di iscrivervi al canale che per noi è molto molto importante e se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like eh, come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi